Buongiorno a tutti, ho una bellissima notizia finalmente all'interno del canal possiamo riordinare eh, gli, i think link che abbiamo salvato quindi questo ci permette di ordinare la cartella o lo slideshow basta, dipende come vogliamo utilizzarlo per farlo questo noi andiamo sopra il think link che vogliamo spostare per esempio se adesso voglio spostare questo lo metto davanti, prendo un altro, lo seleziono su, lo trascino, quindi non lasciare il mouse, lo teniamo premuto e in questo modo possiamo riordinare tutto. Eh, voi vedete che il primo Sync Link selezionato eh, dà anche eh, di nuovo in automatico eh, la, il primo la copertina, quindi in questo caso magari potrebbe essere un'opzione di selezionare questo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e questo è tutto.